Avete sentito prima nella nota biografica che Marco Mazzaglia eh, si è occupato anche, tra le altre cose, ma soprattutto eh, di videogiochi. E non vorrei che vi rimanesse un'impressione come di, co di una cosa frivola, non, non si è occupato di una cosa frivola, si è occupato di una cosa molto importante perché dalle tecnologie dei videogiochi sono uscite molte cose importanti eh, per la nostra vita quotidiana e in particolare eh, il videogioco è un'interfaccia, è qualcosa che ci mette in contatto con una macchina estremamente sofisticata, un computer, in qualche caso un computer che utilizza anche eh, intelligenza artificiale, ma ve lo fa fare in un ambiente protetto e questo diventa una cosa che dà moltissimi vantaggi. Eh, Pensavo ai simulatori di volo. I piloti imparano a volare in simulatori prima di usare l'aereo vero e di prendere lezioni su quell'aereo vero. E il simulatore è in realtà qualcosa che il pilota vive come se fosse il vero aereo, però. Tant'è vero che chi si addestra sui simulatori di volo dei caccia, quando cade in battaglia nel simulatore, esce da questa da questo simulatore eh, sudato e terrorizzato come se fosse caduto davvero. Quindi le interfacce sono estremamente importanti. E io vorrei che Marco Mazzaglia cominciasse proprio di qui. Eh, intanto è vero, si può dire che i simulatori di volo sono una specie di videogioco professionale? Ma eh, Direi di sì, però prima di tutto proviamo a... Eh a vedere il videogioco in un, con un altro punto di vista, perché forse soprattutto qua in Italia, un po' per il percorso culturale che abbiamo, il fatto che ci sia la parola gioco in mezzo può creare un po' di, un po di fastidio, no? Perché allora se è un gioco lo associo ai bambini, i bambini, bambini mentre giocano imparano, ricordiamolo. Cioè il lavoro dei bambini è quello di giocare. C'è un magnifico libro di Oisiga che è intitolato Homo Ludens, Homo? che vi racconta come il gioco sia alla base di qualsiasi attività culturale. Quindi l'uomo non sarebbe, che è animale culturale per eccellenza, non sarebbe uomo se non giocasse. Infatti, che cosa, che cosa capita nel, nel videogioco? Io ho una... Io propongo una esperienza al, al giocatore. Io, come programmatore, do a questo giocatore degli strumenti per viaggiare nel mio mondo e poi gli offro una sfida, un obiettivo, oppure semplicemente quello che poi è all'interno dei, dei, dei simulatori un banco di prova. Un banco di prova per capire eh, come, ad esempio, far, come fare pilota. Non è che questa idea dei simulatori sia arrivata solo dai videogiochi. Il primo simulatore di volo è del 1930, ma non perché nel 1930 ci fossero i videogiochi, ma perché nel 1930, con ormai eh, il diciamo, la, la teoria del volo più o meno consolidata, però la pratica doveva essere comunque fatta prima a terra. Allora se andate a cercare su internet vedrete questo eh, aggeggio eh, collegato con un tot di pistoni di cose che simulava un, un viaggio. Ma quello che il, mm, il videogioco secondo, secondo me fa è quello proprio di eh, riuscire a farti entrare in una dimensione in cui vivere questa esperienza eh, in modo completo. Eh, vi racconto un, un aneddoto un po', un po particolare eh, era una sera come ieri sera quindi una sera piovosa con il famoso pavé eh, umido io era da un qualche mese che stavo giocando a un gioco di rally, quindi io ho fatto dei giochi di rally, in quel caso stavo giocando un altro gioco della concorrenza per capire come fatto funzionava. Ma nel senso che li programmavi? Li, sì, io li, ho sviluppato con Milestone tutto quello che può essere il, eh, la proprietà intellettuale del, di Superbike, MotoGP, il campionato WRC e quindi il, i rally, queste macchine che, che correvano su percorsi sterrati o insomma montagne. Eh, la, a un certo punto io eh, torno a casa con la mia automobile e eh, sbando, nel senso che il, la ruota scivola, come può succedere quando... Eh, Hai perso aderenza. Ho perso certo. aderenza. Automaticamente mi sono ritrovato a fare in modo naturale il movimento che io automaticamente facevo con, con il mio volante, con il mio joypad in, eh, durante le mie partite. La cosa che mi ha costantemente impressionato, perché comunque io ci lavoro, faccio, eh, cioè, li penso dal punto di vista tecnologico, è che in quel momento lì, quando l'esperienza virtuale è diventata reale, io mi sono comportato esattamente come mi sono comportato nel gioco, non sono uscito di strada, ma l'ho fatto in modo assolutamente tranquillo. Solo dopo qualche secondo, dopo aver ripreso la strada senza nessun problema, ho pensato che sarebbe potuto succedere decisamente qualcosa di peggio e allora mi è salita la paura. E questo tipo di, eh, di coinvolgimento che c'è vicino molto, per quanto riguarda un qualcosa che immaginiamo molto vicino, la guida di una macchina, una partita di calcio, in verità, il videogioco, siccome ha comunque sempre al centro la persona, lo trasmette anche in altri ambiti, in ambiti più profondi. Nel fatto di mettersi, ad esempio, come, sta, come ha fatto un gioco, si sta facendo un gioco che si chiama il Blade, nei panni di una persona malata di schizofrenia. E quindi riuscire a, a capire cosa voglia dire eh, avere questa patologia. Perché molto spesso uno lo vede, commenta, magari, ci fa anche dei ragionamenti sopra, ma fino a quando tu non sei nei panni della persona, non riuscirai mai a capire. Allora un testo, un film, ti avvicinano e ti danno delle telecamere messe in un certo modo. Il videogioco ti rende protagonista di questo e ti fa capire, siccome sei tu lo scrittore dell'esperienza che stai vivendo, che cosa voglia dire un determinato tipo di messaggio, un determinato tipo di condizione. Questo è, eh, è uno veramente dei modi di comunicare del videogioco, che un po' come diceva Roberto, eh, viene molto spesso reso in modo, analizzato in modo molto superficiale per l'intelligenza artificiale e anche per il videogioco, perché non si riesce molto spesso si, eh, si danno per scontate molte, molte cose, non si, non si conosce tutta la potenzialità dello strumento. E allora, eh, ecco perché è importante... Eh, Secondo me fare un po' di esperienza e capire che alla fine tutto quello che ci può dire il videogioco è... ci circonda non solo nell'esperienza ludica stessa, ma anche nella nostra vita. A proposito di questo, vi faccio vedere una cosa un po' particolare. Allora, ma che è successa una decina di anni fa? E cioè, eh, vediamo un po' se qualcuno di voi riconosce questa cosa. Che cos'è questa? La PlayStation 3. Perfetto, siamo, abbiamo una sala preparata, siamo nel, negli anni 2005-2006, cioè 12-13 anni fa, esce la eh, playstation portatile ed esce, ed esce la playstation 3, che cosa succede? Sony ha questa necessità, non solo più di veicolare il fatto videogioco ma avere un dispositivo sia come nella versione portatile sia nella versione casalinga, che dice altre cose. Può far sentire musica, può far vedere DVD o Blu-ray, un sacco di contenuti. Come organizzare l'interfaccia in modo agevole affinché questi contenuti vengano consumati in modo agevole perché la Playstation deve essere per tutti. Allora, giusto per capire come funziona, io ho questa X Media Bar, cross media bar che ha una serie di eh, elementi superiori del menu e vado avanti, eh, li posso scegliere, poi se vado in profondità riesco ad andare in uno stesso contesto del menu e ad avere diverse eh, opzioni relative a quella voce di menu. Perfetto, fantastico. Che cosa è successo? Sony ha avuto questa, eh, questo lampo di genio, diciamo, di dire per, perché questo tipo di esperienza che io ho pensato per i miei dispositivi ludici, in verità, non costituisca un'esperienza a 360 gradi. Nel 2008-2009 escono televisori bravia e questo stesso tipo di esperienza viene riportato non per i fan per i videogiocatori ma per tutti cioè qualsiasi persona avesse eh, necessità e voglia di usare i contenuti alternativi del televisore che cominceranno a diventare smart tv e tutto quanto eh, mutuava un'esperienza di questo tipo la prendeva e la faceva sua c'è tutto un discorso di eh, esperienza che, che continua e quindi parti dal videogioco e arrivi anche al televisore usato allo stesso modo. Però è interessante. Il primo, la, il, il primo campo in cui un'azienda come Sony ha voluto eh, provare una distribuzione diversa di contenuti eh, è stato quello del videogioco. E non stiamo parlando di eh, meccaniche di gameplay o cose del genere. Utilizzo di un televisore che deve essere appunto per tutti, dai 5, facciamo finta che non si usi il televisore a un'età un, eh, un po' più, da un bambino un pochettino più cresciuto, fino ai 99 più. Quindi questo è, è un esempio significativo, certamente di come il, il videogioco riesce a, a dare qualche collegamento con il mondo molto più concreto di quello che è un'esperienza ludica che vada a fare la partita eh, a calcio o immaginarsi in un mondo di combattimenti. Sì, quindi abbiamo capito che c'è appunto un coinvolgimento che riguarda tutti gli aspetti della vita. A partire dal videogioco almeno potenzialmente questo è possibile. Ma i videogiochi quindi, oltre a questo aspetto che è il più importante, hanno anche... Ehm, in qualche modo eh, dato dei contributi allo sviluppo di hardware e di software particolarmente sofisticati, che poi hanno avuto applicazioni diverse? Assolutamente sì. Il, ehm, la cosa bella di quando una persona lavora nel mondo dei videogiochi è che in qualche modo hai l'opportunità di lavorare sempre con le ultime tecnologie, che sono quelle relative ai videogiochi, ma neanche tanto. Ci è facile pensare che sia eh, interessante poter lavorare con le ultime schede grafiche, gli ultimi processori, gli ultimi dispositivi di input, allora, non so, sedie con pistoni che simulano le asperità del terreno o, o qualsiasi altra cosa. Ma forse c'è ancora una lettura eh, particolare che il mondo dei videogiochi ha dato e che ha contribuito a quello che può essere la vita di tutti i giorni o la vita fuori dal contesto videogioco. Se proviamo a pensare a una, una cosa come questa, voi lo, lo riconoscete? È il Kinect. Il Kinect è una telecamera, queste sono a sinistra, avete la, vers la prima versione che uscì al prezzo di 150 euro nel 2010 e poi la seconda uscita nel 2013. Perché ci interessa il Kinect? Kinect è un dispositivo che nasce in verità dall'idea di un'azienda israeliana e forniva all'utente la possibilità di essere tracciato e di tracciare facilmente dei movimenti. Che cosa è successo? Microsoft impacchetta questa interfaccia, questo hardware eh, come dispositivo ludico e lo fa pagare appunto una cifra accessibile a tutti. Cioè il fatto che questo tipo di dispositivi eh, fossero prodotti in milioni di esemplari ha permesso di rendere una tecnologia che prima era relegata nei laboratori di ricerca, eh, in ambito militare, la resa disponibile a tutti per fare cose diverse in contesti differenti. E cioè perché non immaginiamo di usare come successo questa telecamera in ambito eh, salute e permettere, ad esempio, la somministrazione a casa di eh, eh, esercizi di riabilitazione che viene tracciata e viene valutata in funzione del, di tutto quello che è la telecamera traccia. Oppure, eh, come è successo nel, appunto, nella parte artistica, perché non pensare di creare modelli 3D con questi sistemi, tra virgolette, casalinghi, ma che alla fine danno degli ottimi risultati, semplicemente usando più eh, telecamere che inquadrano l'oggetto in o la persona in tutte le sue parti e quindi ti permettono di ottenere un risultato che 5 anni prima dell'uscita del Kinect era impossibile ottenere. Quindi il fatto... Stessi discorsi possono essere fatti con i, i comandi Wiimote eh, di Nintendo o con la balance board eh, o adesso con quello che è la realtà virtuale che è ancora un poco accessibile nel senso che io mi, po posso portare un sistema di realtà virtuale eh, in casa ma è, il prezzo è ancora un pochettino più, eh, un po più difficile da insomma, abbattere come, come ostacolo. Eh, anche se ad esempio la parte di Sony effettivamente comincia già a presentare un, eh, un discorso anche di accessibilità da questo punto di vista. Quindi non solo si tratta di poter usare l'ultima tecnologia ma rendere accessibili al pubblico anche tecnologie che prima avevano un costo decisamente alto e poter dare alle persone l'opportunità di usare la creatività per dare senso e dare nuovo significato. A queste tecnologie perché un conto è eh, avere il appunto avere il processore potente avere uno strumento che ha un sacco di sensori ma se poi non so cosa fargli fare lo, lo metto come un fantastico vaso eh, cinese antico ma sta sul mio centro tavola ecco mi sembra di capire che c'è un enorme business intorno a tutto questo ci sono soldi che girano e posti di lavoro. I videogiochi, da questo punto di vista, ci puoi dire che cosa rappresentano nell'economia? Uh, assolutamente sì, perché uh, io naturalmente non... Uh, ho cominciato a lavorare nei videogiochi un po' tardi, a 34 anni, adesso ne ho 45, e uh, immaginavo, conoscevo tutto quello che poteva ruotare a livello economico intorno ai videogiochi. Quando ho dovuto scoprirlo bene e studiarlo bene, perché per lavoro lo devi fare, allora ho scoperto una cosa incredibile, e cioè che l'industria dei videogiochi è un'industria creativa che eh, al momento ha come fatturato complessivo mondiale 152 miliardi di dollari, non milioni, miliardi. Secondo voi eh, il mondo della musica quanti più o meno miliardi di dollari fa all'anno incluso Spotify dai gru dal, dei gruppi delle etichette indie a, eh, ai i più grandi cantanti ok adesso vi dico quanto fa per il 2019 il, eh, il mondo della musica ha come previsione di incasso, 20,4 miliardi di dollari. Il mondo dei film ne ha 43. Ora questo eh, ci aiuta a capire che siamo di fronte a un qualcosa che non solo ci fa divertire, ma a qualcosa che sposta tantissimi soldi, che crea dei posti di lavoro secondo me molto interessanti perché lavorare nel mondo dei videogiochi ti chiede di mettere insieme tecnologia e creatività perché altrimenti non vai avanti ma ci mette anche in un, eh, diciamo, in un mood di responsabilità perché esattamente come eh, Roberto Cingolani ci diceva è necessario che tutta questa tecnologia venga usata per il bene venga usata in modo positivo eh, ci sono assolutamente un sacco di esempi positivi ma c'è anche il potenziale esempio eh, di utilizzo negativo di uno strumento esperienziale come quello del videogioco e quindi eh, come dire eh, il fatto di avere un uno spostamento e, e, e una cifra che si muove in modo così potente eh, ci può far, appunto, eh, ci può responsabilizzare in quello che può essere il nostro processo di conoscenza, nel capire quali sono i meccanismi che, eh, che muovono eh, me stesso a scegliere un gioco o sceglierne un altro. Eh, decidere di prendere qualcosa di un gioco a titolo gratuito o qualcosa, ad esempio, di un titolo a pagamento completo che però poi non ti chiede nient'altro. Perché, come esattamente ci diceva Roberto, il, il fatto che un titolo sia gratuito ha ah, un sommerso di inquinamento che, che si causa, il fatto che sono io il dato, sono io il valore con le, le mie prestazioni di gioco che vado, eh, che, che vado a portare in cambio del, del divertimento. Quindi, non ci sono panini gratis, insomma, mai. Non c'è I gratis... Eh, Probabilmente esiste solo, ma non so, sì, il gratis esiste sotto altre condizioni, diciamo. Però è molto interessante perché appunto il, eh, in questa divisione quello, la parte più preponderante è quella dell'ambito del gioco mobile. Il fatto che abbiamo un, eh, un dispositivo potente, non come il nostro cervello, ma potente, e che però ci offre in ogni dove l'esperienza di gioco. E questa sarà anche... Una, eh, una esperienza che continuerà in modo diverso anche con l'introduzione dei nuovi metodi di connessione il 5G quello che chiedono gli operatori sul 5G è diteci qualcosa, inventatevi qualcosa per, per dare usarlo. senso a questa connettività locale però dappertutto perché è un po' questo il, il trade off del 5G io sono da, in qualunque posto però sono in rete locale è come se fossi, o una velocità, come se il computer a cui mi sto collegando ce l'avessi lì. Abbiamo visto che il mercato della musica, il mercato dei film messi insieme non fanno nemmeno la metà del mercato dei videogiochi. Ma eh, dal punto di vista dei posti di lavoro, quale opportunità può offrire, per esempio, a chi ci sta seguendo? I posti di lavoro eh, eh, sono assolutamente diversi. Cioè... Eh, quando, io, eh, quando ero piccolo, se qualcuno mi avesse chiesto a otto anni che cosa vuoi fare di lavoro, io avrei risposto il game designer. E allora il game designer era quello che programmava il gioco, faceva l'art, la grafica, faceva il sonoro. Eh, ora, con la comp complessità del, eh, e le possibilità hardware che sono aumentate, i team eh, che, che, fanno, che sviluppano videogiochi non sono solo verticali con gente che programma, ma si avvalgono non solo di figure tecnologiche ma anche di figure, chiamiamole così, umanistiche, di psicologi, persone che eh, analizzano dei dati, eh, psicologi che guardano come le persone giocano per riuscire a capire eh, se il messaggio è, è riuscito a passare, esperti di storia eh, una, eh, la cura storica del titolo che vi ho raccontato eh, sulla schizofrenia che è ambientato in Scozia durante l'invasione dei vichinghi è stato curato da degli storici da delle persone dell'Università di Cambridge che eh, laureati in storia e con questa conoscenza hanno eh, messo in evidenza che cosa fosse necessario eh, inserire nel gioco rendendolo diciamo, eh, significativo non, non inserendo degli errori di, di, di struttura anche quindi. qui quindi eh, per gli umanisti presenti o gli aspiranti laureati in lettere o in filosofia vedete che c'è eh, opportunità di lavoro eh. anche in questo e l'ultima cosa non sono solo i ragazzi che giocano ma anche le, le donne quindi non pensate che non il lavoro relativo al mondo dei videogiochi sia un'esclusiva un maschile ma è e sta crescendo sempre di più, e sta diventando anche uh, un discorso, uh, uh, uh, un ambiente di lavoro uh, aperto per le, per le donne. Bene, adesso io direi passiamo in rivista un po' rapidamente le opportunità, invece, già in, in essere dell'intelligenza artificiale, molte le stiamo già usando, per esempio, il riconoscimento del parlato. Che viene immediatamente trasformato in un testo digitale, in un Word, per esempio, è una cosa ormai comune. Possiamo dire che questa è una forma di intelligenza artificiale? Assolutamente sì. Anche perché il, dal punto di vista tecnologico, eh, quello che ha fatto un po' eh, cambiare, cambiare marcia all'intelligenza artificiale è stato un cambiamento di, di hardware. E cioè, il fatto che io prima ipotizzassi i processori come eh, una singola eh, CPU che ragionava in, eh, con una altissima velocità ma ragionava un pensiero alla volta, cambiando radicalmente il paradigma, cioè cominciando a pensare i processori come più cervelli che potevano elaborare in parallelo più informazioni, allora questo mi ha permesso di eh, arrivare ad avere eh, delle tecnologie che allora erano teoriche, in, in verità applicate alla vita di tutti i giorni. Poi certamente sono tecnologie in evoluzione, voi provate ad esempio, eh, usate un agente vocale all'interno di uno dei vostri dispositivi che possono essere di qualsiasi produttore, eh, date, provate a, dare, eh, a fare una playlist ad esempio su agganciando al, all'agente vocale il, il vostro Player, che sia Spotify o quello che volete, e poi cercate magari con un nome un po' particolare. Eh, il, la gente, prima che riesca a capire, o qualche volta non capisce eh, qualcosa che va fuori il, il proprio protocollo. Quindi, questo mette magari già in evidenza qualche limite dell'agente vocale, ma la, la tecnologia che è consolidata fino adesso, e cioè quella di dire, eh, di poter con la voce o comandare dei dispositivi nella propria casa usando un protocollo ben definito, certo. Oppure dire, "Vammi a prendere l'album puntuale e fammi ascoltare questa canzone, era qualcosa veramente che prima non si poteva... Facciamo, facciamo un esperimento per vedere quanto è penetrata ormai questa tecnologia. Chi di voi usa Siri, per esempio? Parla al telefono con Siri? Molte mani si stanno alzando da quella parte, da qua un po' meno. Quindi non è, non è ancora tanto diffusa. Eh, Cortana, chi parla con Cortana qui? Chi parla con Cortana? Uno, Pochissimo. Poco. Eh, con Alexa? Con Alexa? Altre mani. Beh, Se mettiamo insieme tutte queste mani, con Ok Google? Ah, L'assistente di Google? Eh. Google è il più forte, direi. Beh, Mettendo insieme tutti quanti, direi che uno su due di voi già parla parla con dei computer in, in linguaggio naturale il riconoscimento dei volti delle facce Ecco, anche questo è un settore che ha avuto sì. un grande sviluppo ha avuto un grande sviluppo però poi forse noi non ci siamo, accor cioè, non ci siamo accorti a me ha stupito molto vedere l'evoluzione del riconoscimento facciale in funzione molto del dispositivo eh, e cioè ehm, il fatto che eh, un dispositivo possa riconoscerci a livello facciale è un conto il fatto che un dispositivo possa riconoscere le espressioni e, e certi elementi del nostro viso o addirittura le emozioni come quello che sta capitando adesso è un altro terzo passaggio è che questa cosa sia disponibile Qua dentro la cosa che mi ha impressionato è stata un po questa che eh, l'anno scorso sono andato in svezia a fare una conferenza eh, a un evento che si chiama game jam cioè in una game jam che cos'è una specie di hackathon che può durare da, dai, dai due giorni a, alla settimana o quello che è e, eh, in cui si cerca di rispetto a un tema costruire qualcosa di innovativo eh, nel nostro, eh, nella nostra economia io ho fatto la conferenza poi a un certo punto incontro un team e decido di fermarmi perché la persona di questo team ha, che era un italiano anche lui, aveva un'idea un particolare e cioè di utilizzare delle eh, librerie che sarebbero uscite il settembre per un, un certo tipo di telefonino che eh, non, non, non in generale che però nessun altro aveva e eh, abbiamo fatto un un gioco molto, molto semplice, ma abbastanza ingaggiante, sul fatto che ci fossero dei dipinti eh, della, di storia dell'arte, quindi dei dipinti dal Rinascimento eh, in avanti, in cui il giocatore era chiamato a riprodurre l'espressione di un personaggio a caso di questi dipinti per riuscire a sconfiggere il dipinto. Ora, eh, questa cosa, quest idea molto semplice, ma basata molto sulle emozioni, è una cosa che eh, ha stupito tutti, nonostante fosse qualcosa di molto, molto banale. Ma ha stupito tutti perché era la prima volta che si vedeva un discorso del genere funzionare su un telefonino e quindi renderlo alla portata di una meccanica di gioco che in verità poi ha tantissime altre appunto, con, eh, conseguenze nel, nel mondo reale. A partire dal fatto che il... Eh, come dire, la, eh, i filmati eh, delle telecamere possono avere già un significato ma pensate tutto il discorso della realtà aumentata, cioè il fatto di riuscire a dare un significato eh, in tempo reale non solo all'oggetto fermo al monumento che viene quindi arricchito di tutto insieme di informazioni ma anche all'emozione eh, per capire un po' questa cosa c'è un... Um, eh, allora, c'è un bellissimo filmato di una coppia di tesisti eh, israeliani dell'Università di Gerusalemme che dura sette minuti che racconta proprio i, i, le potenzialità e i possibili rischi della realtà aumentata ipotizzando che eh, ci sia una specie di eh, Google Glass però inserito nel cervello e allora fa vedere l'appuntamento con una ragazza eh, lui ha questo dispositivo e autonomamente cioè, decide di cambiare discorso in funzione di quello che gli sta dicendo, non il suo, il suo cuore, ma quello che sta dicendo l'assistente di Google che dice guarda che a questa ragazza eh, non stai piacendo perché hai introdotto il discorso del vino, lei il vino non lo beve, eh, oppure lei è vegetariana e quindi tu gli hai, detto, gli hai detto di prendere un hamburger, ok? Però... Anche qui è molto interessante vedere come la tecnologia, se non è legata alla relazione, se non è legata all'uomo, non, non fa nulla. E il problema è che in questo legame ci deve essere uno studio etico-morale affinché questo legame sia positivo. Un'altra forma di intelligenza artificiale a cui ricorriamo spesso è quella della traduzione automatica, che lascia ancora desiderare molte volte, però ha fatto degli enormi progressi. Certo, non, eh, non affiderei la traduzione di Proust al, a, un, a un algoritmo, eh, ma eh, sulle cose diciamo, più quotidiane, sui testi tecnici, sulle voci di Wikipedia può funzionare abbastanza bene. Ecco, in questo campo quali progressi secondo te l'intelligenza artificiale potrà ancora portare? Ma Sicuramente eh, il progresso eh, che io vedo necessario è proprio quello del campo semantico, cioè se, se su delle eh, frasi o eh, parole puntuali eh, io ho una risposta tendenzialmente corretta è proprio nell'ambito semantico che è molto più complicato da gestire che queste risposte corrette non ci sono ancora o comunque è necessario fare un, un tot di passi quindi al momento ad esempio leggere un ebook in lingua straniera ha senso perché io facilmente se mi trovo in difficoltà nel comprendere una parola eh, posso, o oh, non me la ricordo semplicemente perché capita anche la immediatamente. Eh, non mi ricordo neanche il nome di un filmato <ride> che avevo visto, poi figuriamoci su un vocabolario eh, questo è un problema puntuale che viene risolto e viene risolto anche bene nel senso ha un, una restituzione di risultato notevole sul camp il campo semantico è decisamente qualcosa di più complicato ma cioè, allora già ai tempi in cui facevo l'università e affrontavamo queste, queste cose eh, a maggior ragione eh, oh, con il cambio tecnologico di adesso ci sono delle potenzialità ancora più, eh, più importanti Una curiosità molto diffusa è stata suscitata dalle vetture a guida autonoma eh, che futuro hanno? Ma, allora eh, sicuramente eh, il il futuro sarà quello di avere certamente il discorso della guida autonoma, di, essere, di riuscire magari forse a essere un pochettino più ordinati nel traffico. Il pensiero che mi è sempre rimasto come un punto interrogativo è quello che viene suscitato, c'era un gioco su, su internet che circolava sul fatto di dire: OK, succede una situazione durante il percorso di una macchina a guida autonoma di un certo tipo, una situazione anomala, un bambino che attraversa la strada, un ostacolo che si pone e vicino ci sono delle persone, come avrebbe ragionato il computer, dal punto di, vista, il computer di bordo dal punto di vista etico per tutelare l'una, il guidatore o le altre persone, magari le persone all'esterno coinvolte. Quello per me sinceramente rimane un po' un mistero, perché si tratta di eh, lavorare su una parte che non è ancora eh, emulata dal, dalla tecnologia. Tutta quella parte di fibre eh, eh, e eh, adrenalina des, descritta perfettamente da Roberto Cingolani. Ecco perché forse, certamente col progresso, magari si arriverà anche a, a questo tipo di passaggio. Ma al momento non... Io lo vedo ancora difficile, ancora... certamente, però bisogna trovare una soluzione, perché comunque il mondo non è... Eh... O, o eh, si decide di fare come la, come la metropolitana in cui qualsiasi eh, strada venga, insomma, viene eh, protetta. Sì, bisogna fare tutta la rete stradale in funzione della guida autonoma, della guida allora i problemi sono risolti è, ma è un po' costoso. È un po' costoso al momento. Farei l'ultima domanda uguale a quella che ho fatto a Roberto Cingolani, cioè che cosa ci dobbiamo aspettare con l'arrivo e la diffusione sempre più capillare dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del mondo del lavoro, delle opportunità di lavoro. Ma eh, esattamente come può essere successo con eh, l'arrivo di internet, l'arrivo della tecnologia andando indietro, ci saranno eh, appunto lavori che secondo me non, non riusciamo neanche a immaginare. Eh, a parte un po anche quello che è successo anche a me, io non pensavo di poter lavorare nel mondo dei videogiochi e poi si è arrivati ha una richiesta di competenze tale che anche la mia competenza eh, ha, eh, ha richiesto un, un impegno, un certo tipo di responsabilità. E quello che, eh, che sarebbe interessante cercare di fare tutti insieme nell'aspettare queste, eh, queste evoluzioni che l'intelligenza artificiale ci darà, e cercare di aprire il più possibile la mente, cioè cercare di non eh, ricondurci sempre a quello stato di paura che crea l'ignoranza di una nuova cosa che si propone, che sia una tecnologia, che sia eh, uno stile musicale, che magari no, non, non propone una paura ma... Eh, si dice automaticamente, amano ah, questa cosa nuova non è bellissima, no? Perché non si è ancora riuscito a capire il messaggio che questa cosa vuole, questo nuovo genere musicale vuole dire. E, e questo è un passaggio difficile per molti, perché è un passaggio che presuppone eh, un proprio cambiamento personale eh, legato molto alla, alla conoscenza e a uno spirito critico acquisito. Due aspetti che eh, sono un po' più difficili da declinare, in un mondo adesso in cui una conoscenza effettiva o evanescente, per riprendere i, i discorsi di, di Roberto, sono a nostra disposizione ma sembra che va, abbiano lo stesso peso. Non hanno lo stesso peso per voi e per noi, per, cioè persone che hanno acquisito un percorso di formazione, perché noi questo spirito critico dovremmo averlo già acquisito o, o comunque essere in una in una strada di acquisizione, è ovvio, costa fatica, costa fatica continuare a studiare, continuare a chiedersi il perché e il per come di una cosa funziona, di, un, di, di come funziona una cosa, ma alla fine è quello che ci dà gli strumenti, le armi di difesa per aiutare noi e aiutare gli altri e secondo me anche il mondo a direzionarsi in una, io lo dico in modo così un po' pesata direzionarsi per il bene avremmo esaurito abbondantemente il nostro tempo non so se c'è interrogo Daniela Giuffrida, se c'è il tempo per una domanda almeno ce la facciamo una domanda. una domanda però facciamola subito così non ritardiamo ulteriormente molto bene buongiorno buonasera Volevo chiedere attualmente com'è la situazione dello sviluppo di videogiochi in Italia. Grazie. Allora, lo sviluppo dei videogiochi in Italia è, eh, ha avuto un andamento, diciamo, un po' sinusoidale. Nel senso che eh, siamo partiti fortissimo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, sembra incredibile, con una serie di aziende che ai più sono sconosciute. Una di queste, ad esempio, era la Zaccaria che fece il primo gioco da bar che faceva una fotografia quando facevi un record. E quindi il tuo viso in pixel veniva riprodotto. Tecnologia allo stato dell'arte, fantastico. Il problema è che il mondo dei videogiochi, forse per un approccio culturale diverso, ma soprattutto per un discorso di legge, eh, non è stato tutelato a sufficienza dal punto di vista dei diritti, quindi ci furono un po' piraterie, coppie eccetera, e quindi quest questa fase, eh, gli anni Ottanta non, non furono molto insomma, produttivi, mentre gli altri paesi, Stati Uniti, Giappone, eh, Inghilterra, eh, videro eh, la costruzione di una vera industria solida. Eh, adesso, dopo varie bici studi che non vado a qui a raccontare, a che punto siamo arrivati? Abbiamo due grosse aziende che sono eh, Milestone e Ubisoft, di matrice italiana perché Milestone è completamente italiana, Ubisoft è, è francese ma ha una, grossa, eh, ha una bella sede qua in Italia, e poi cominciano a nascere delle realtà che eh, arrivano da investimenti fatti dall'estero. Cioè finalmente l'estero sta riconoscendo in loco dei talenti eh, e, e quindi sta crescendo con una velocità eh, diciamo con eh, passo d'uomo, ok? Non una velocità di crociera di una, di una macchina ma, ma piano piano. Quindi eh, e non sta solo crescendo fortunatamente eh, la, la parte del mercato come opportunità di lavoro ma anche come formazione perché eh, appunto, c'è bisogno di non avere le persone che vanno via, si formano e magari rimangono. Ma se abbiamo una formazione con queste aziende che crescono, che cominciano a diventare di 100, di 200 dipendenti, quindi già una dimensione abbastanza interessante per la realtà industriale media italiana, eh, allora si comincia. A... Ma quante persone lavorano in questo settore? A occhio, così. Eh, eh, eh, a occhio al momento saremo sulle eh, solo sulle aziende di sviluppo anche distribuzione o, tutto è difficile da dire eh, sullo sviluppo andiamo sulle in tutto saremo una 5 ci sono nell'associazione di categoria eh, registrate 130 aziende e saranno 2000 persone, 3000 persone il discorso è che adesso le persone vanno all'estero. E vanno all'estero perché? Perché la preparazione italiana ha comunque un certo tipo di qualità e quindi c'è ragione richiesta. Lì. Ma la cosa interessante è che eh, aziende, ma anche qui di Torino, stanno cominciando a crearsi un certo tipo di nome, a vincere dei premi e quindi a creare quel circolo virtuoso che dovrebbe permettere una crescita di un certo tipo. Anche la Francia ha avuto questo... Primo passaggio di partenza molto lento. I giochi francesi inizialmente, sinceramente, non è che fossero proprio il massimo della vita. In verità, questo processo noi, fatto, la Francia l'ha fatto negli anni Ottanta. Noi lo stiamo ricominciando per la terza volta adesso. Ma forse potrebbe essere la volta buona perché sarà. è la prima volta che c'è un Periamo. interessamento anche dall'estero nel fare le cose. Grazie a Marco Mazzaglia.